Ciao, sono Luca di Mister Gadget, sono pronto a presentarvi quello che forse è uno dei migliori acquisti che si possano fare in questo momento, Nokia 7 Plus. Quello di cui sto per eh, parlarvi è un prodotto davvero molto interessante, guardiamo subito la confezione perché eh, parliamo di un brand ormai iconico come quello di Nokia, sappiamo di tutte le vicissitudini nella vendita a Microsoft il ritorno alle origini con i primi prodotti Android che diciamo la verità non erano esattamente il massimo, ma Nokia ha imparato dai suoi errori dello scorso anno e sta sfornando dei prodotti davvero molto interessanti, questo probabilmente è uno dei più interessanti in assoluto del eh, mercato. Il, Nokia 7 Plus, lo guardiamo dopo, eh, perché prima vediamo anche quello che offre la sua confezione. Intanto, questa è sempre una cosa gradita, eh, una cover per proteggere il telefono è stata realizzata eh, in materiale morbido, in TPU, quindi insomma eh, un, eh, una cover trasparente che non nasconde le forme del telefono, ma lo protegge in modo eh, molto efficace. E poi... Eh, c'è il eh, contenuto dell'altro eh, scatolino, quindi il caricabatterie, tra l'altro eh, caricabatterie che attiva anche la funzione di quick charge eh, sul eh, telefono, gli auricolari di buona qualità, devo dire, per un prodotto di questa fascia di prezzo vedete sono costruiti un po ricordano un po i bullets eh, che ha lanciato xiaomi un po di tempo fa eh, si adattano tra l'altro all'interno ci sono anche gli adattatori per le diverse misure eh, di padiglione auricolare quindi anche in questo caso un eh, buon livello di servizio e poi vedete il cavo per la sincronizzazione eh, dei dati ed eventualmente eh, la eh, ricarica ma che cosa offre invece il eh, telefono guardiamolo da vicino partendo dal display, un display da 6 pollici di diagonale con una eh, ratio eh, 18 noni, è un display IPS con una eh, buona leggibilità e con una definizione Full eh, HD eh, plus. Le cornici sono eh, contenute, devo dire che ricordano un po' la proporzione tra la misura globale del telefono e eh, la superficie del eh, display, forse di un eh, pixel, però devo dire eh, fatto assolutamente eh, bene girando il telefono nella parte posteriore c'è la eh, doppia fotocamera con le ottiche realizzate insieme a Zeiss e poi il sensore delle impronte digitali guardate questo è un telefono secondo me eh, fatto bene sempre in relazione al livello di costo eh, voglio farvi vedere qualche eh, dettaglio no? perché eh, dunque 6 pollici di eh, diagonale eh, mh, cornici piuttosto contenute però bisogna dire che eh, ha una densità di eh, 403 pixel per pollice che non è eh, elevatissima. Eh, sulla parte posteriore eh, vedete la fotocamera che ha una eh, leggera eh, sporgenza eh, che viene resa un pelo più accettabile ed elegante da questa finitura eh, color rame. Finitura color rame che eh, vedete ehm, è tipica di tutto il telefono nel suo. Eh, contorno, eh, telefono che invece sulla parte posteriore ha una eh, finitura, una lavorazione simil ceramica, addirittura con sei strati di eh, materiale che proteggono il eh, telefono. Per vedere poi un po' anche qualche dato tecnico, c'è un connettore USB Type-C nella parte inferiore, l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, su questo lato il pulsante d'accensione e il volume rocker, come detto sulla parte posteriore il sensore delle impronte digitali e qui invece il cassettino per l'inserimento delle sim. Altro dettaglio interessante è quello della fotocamera frontale da 16 megapixel, c'è cioè un sensorone qui che eh, sembra grande eh, come una casa, sensorone tra l'altro che oltre ad avere 16 megapixel eh, di potenza ha anche la caratteristica secondo me interessante di poter aggregare 4 pixel alla volta e quindi di poter fare delle super super foto. La vediamo eh, subito l'interfaccia molto semplice, vedete eh, proprio quasi banale con cui potete essenzialmente controllare l'esposizione, avete la possibilità di fare eh, come per altri telefoni con la doppia fotocamera la foto singola o la foto doppia, vedete eh, viene dimezzato lo scalto, oppure potete fare anche il picture eh, in picture eh, della eh, vostra fotografia, quindi essenzialmente fare questa scelta un po' eh, curiosa del picture in picture. Avete poi la possibilità di mettere l'HDR eh, fisso oppure l'HDR automatico o di togliere completamente l'HDR e poi c'è la gestione eh, ovviamente del eh, telefono per quanto riguarda invece la eh, modalità ovviamente della eh, fotocamera frontale. Allora se voi eh, premete, insomma essenzialmente spostate, vedete il telefono in questo modo, non si vede tantissimo eh, su questa superficie scura, però qui avete il controllo eh, di tutte le opzioni della fotocamera nella eh, modalità Pro. Se volete eliminare la modalità Pro basta abbassare in questo modo il pulsante. No? Avete visto io ho alzato e ho attivato la modalità Pro abbassando invece essenzialmente elimino la stessa modalità Pro. Eh, posso poi andare a controllare eh, le, eh, varie, i vari dettagli eh, uno a uno volendo eh, oppure semplicemente posso eh, utilizzare completamente in automatico eh, la eh, fotocamera fotocamera che ha una eh, buona qualità, vediamo la parte posteriore con eh, i due sensori da eh, 12 megapixel, Uno ha un'apertura 1.8 l'altro l'apertura eh, 2.6 ha la funzione più di teleobiettivo, no? quello con apertura 2.6 quindi viene utilizzato essenzialmente quando la luce è di eh, buona eh, quantità. Se noi continuiamo nei dettagli tecnici dentro qui c'è un processore snapdragon eh, 660, vorrei farvi Vedere anche eh, questo in che cosa si traduce se noi eh, utilizziamo il telefono nella vita eh, di tutti i giorni? Beh, si traduce nel fatto che il telefono è comunque eh, veloce, ehm, reattivo. Adesso sta ancora caricando la pagina, però, un eh, telefono comunque con un processore reattivo. Eh, premendo i tasti, vedete comunque i menu si muovono ad una velocità eh, elevatissima. Non c'è granché di personalizzazione. Se voi cercate gestures, eh, cose particolari legate all'uso del telefono, allora dovete andare eh, verso altre eh, destinazioni, probabilmente prodotti cinesi perché qui vedete siamo praticamente vicinissimi a quelle che sono eh, le modalità stock eh, del eh, telefono no? vedete come essenzialmente venga eh, ripreso il, un telefono Android nella sua modalità più semplice quindi la più vicina eh, alla versione stock questo vuol dire ovviamente che eh, potrete utilizzare questo eh, telefono per molto tempo, vuol dire che gli aggiornamenti saranno anche eh, veloci e fino adesso devo dire che la reattività del eh, telefono è in sé molto alta. C'è un dettaglio da sottolineare proprio in eh, funzione eh, del, eh, degli aggiornamenti e di tutto ciò che insomma, eh, deve arrivare del telefono, questo è un telefono con Android One, eh, ve lo mostro essenzialmente eh, con il dettaglio del riavvio del telefono. Telefono. Noterete adesso eh, quello che succede quando ehm, parte la eh, schermata principale del telefono. Quindi, questo è un telefono vedete, con Android One, quindi, con eh, un eh, software eh, molto leggero, un software che viene aggiornato eh, con eh, più facilità, un software che proprio è stato eh, dedicato alla eh, semplicità eh, del eh, prodotto eh, da Android. Eh, questo è l'iconico. Uh, rumore, insomma che viene suono, più che rumore eh, che arriva eh, dal telefono quando eh, viene eh, riattivato, mettiamo un bel pin perché il prossimo passo che dobbiamo fare è quello di andare ad ascoltare anche eh, l'audio con cui questo eh, telefono si presenta. La ricettività è molto buona, eh, devo dire che sulla ricettività non c'è assolutamente nulla eh, da dire, l'audio in cuffia è eh, alto e eh, sempre ben eh, definito, quindi non rappresenta assolutamente un problema, vediamo adesso anche l'audio eh, invece eh, in altoparlante vedete l'audio viene riproposto dalla parte inferiore del telefono e eh, bisogna dire che il volume è molto alto, la definizione del suono purtroppo non è granché, va benissimo quando dovete utilizzare il telefono come eh, viva voce, non vi aspettate invece una grandissima qualità se volete eh, utilizzare il telefono per riprodurre la musica, avrete bisogno sicuramente di un altoparlante esterno, allora vi ho detto che c'è la eh, carica eh, veloce, che c'è una batteria da 3.800 eh, mAh, eh, un sensore dunque doppio da 12, milli, da 12 megapixel sul retro, mentre un sensore da 16 eh, sul fronte, un telefono che ha anche la radio FM, questa è sempre gradita per ascoltare i programmi di Radio Number One, per ascoltare eh, ovviamente anche la versione radiofonica di Mr. Gadget che è distribuita in molte radio eh, in giro per eh, l'Italia. Eh, abbiamo detto dunque dei dettagli e della eh, finitura in eh, rame dei 64 giga di memoria che mi sembrano essere un eh, dettaglio importante dei 4 giga di ram del processore eh, snapdragon eh, 660 un prodotto discretamente pesante con i suoi eh, 183 grammi ma vi dico questo secondo me è forse il miglior acquisto che possiate fare nel mondo android il nokia 7 plus è veramente un telefono super promosso a pienissimi voti da Mr. Gadget. E voi cosa ne pensate?